Per dire sì lo voglio, ti basta entrare da Dotolo Mobili. Troverai così tante proposte dedicate ai futuri sposi da farti innamorare. Per la prima volta la Promo Sposaci ti offre il top delle aziende dell'arredo. Scavolini, Stosa, Lube, Mobilturi e ancora Le Fablie, Accademia del Mobile, Calligaris, Favero, Tommasella e tanti altri. Perché amare Dotolo Mobili è semplice. Vieni a trovarci a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teverola, Caserta. La Promo Sposaci ti aspetta con pagamenti fino a 4 anni Interessi zero, prima rata 4 mesi. Scade il 31 marzo.